Venditalia 2018 è il momento della MDS Electronics, la nota casa milanese che distribuisce in tutta Italia una serie di sistemi di pagamento ma anche di raccolta dati ma anche di tanto altro e c'è qui con noi Marco Carazzato il suo direttore commerciale per spiegarcelo. Bentornato Marco. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Sono qua con MDS, siamo in fiera oggi, presentiamo diverse novità tra cui la possibilità di accedere a ogni distributore tramite lo smartphone, quindi la possibilità che vi permette a tutti di poter comprare attraverso un'applicazione, un'app, questo ci permette di ridurre la gestione delle monete, delle banconote all'interno del distributore automatico, quindi molto importante per un gestore, molto importante per una questione anche di sicurezza. Inoltre abbiamo la telemetria di Vendon che è una telemetria che è presente sul mercato da diversi anni che permette di poter accedere all'iperammortamento secondo anche l'ultima circolare del 23 maggio di Mise quindi ci permette di poter accedere a questo ulteriore diciamo così, sconto sulle, sulle tasse che noi andremo a pagare a giugno del 2019 attraverso un sistema che oltre a a darci questa opportunità ci dà anche l'opportunità di gestire al meglio quelle che sono le vendite sul distributore automatico, di avere molte più informazioni e di essere molto più performanti nella gestione del distributore stesso Vendon e SelfBlue sono due dei sistemi su cui puntate da qualche mese a questa parte proprio per la loro completezza, economicità, flessibilità se c'è qualcuno dall'altra parte che desidera avere maggiori informazioni, Marco, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi? Allora, prima di dare l'indirizzo di posta elettronica ci tengo a dare due, ma proprio due, informazioni su questi due sistemi, in modo che le persone sappiano perché scegliere SelfBlue e perché scegliere Vendom. Allora, SelfBlue, prima cosa, non ha sim all'interno, quindi non ha costi fissi mensili, quindi ha la possibilità di accedere a un servizio, di accedere a un borsellino elettronico senza dover avere l'assillo mensile di un pagamento, ok? Prima cosa. Seconda cosa, sempre per SelfBlue, la possibilità di connetterlo in MDB in maniera molto semplice e molto facile, quindi sia per l'operatore sia per l'utente finale che è agevolato dal fatto che scarica un'app e in 5 secondi è connesso col distributore automatico ha modo di usufruire di un, questo tipo di servizio in maniera molto facile per quanto riguarda Vendon invece la possibilità di avere a che fare con un'azienda che è leader di mercato che è presente sul mercato da quasi dieci anni nella telemetria che vi permette di connettere qualsiasi tipo di distributore in maniera molto facile la possibilità di avere le classiche funzionalità che la telemetria quindi allarmi, possibilità di vedere in real time cosa succede eccetera eccetera ma anche la possibilità di poter gestire un caricamento di una macchina in maniera diversa e mi spiego velocemente e meglio da vuol dire che io alla mattina arrivo in ufficio, schiaccio un pulsantino e ho l'elenco dei Prodotti che posso e devo caricare su un distributore automatico senza dover mandare il caricatore direttamente in locazione col suo furgone pieno di ogni ben di Dio, verificare cosa manca, fare la cesta, portarla su, eccetera. eccetera Questo viene tutto cancellato viene fatto direttamente in magazzino dove viene creata una cesta per ogni singola macchina e quindi la possibilità di caricare velocemente una macchina, risparmiare tempo e accontentare il cliente nel migliore dei modi. Un po' come faceva la Ital Drink fino a una dozzina di anni fa. Grazie Marco, sei stato davvero molto cortese, una mail di riferimento per tutti loro? Assolutamente, la mail è online.it. Ciao e buona fiera a tutti. Buona fiera a voi, buona fiera a noi perché noi continuiamo a girare nei corridoi a saltellare da uno stand all'altro per cercare di documentare tutto quello che viene esposto qui a Venditalia 2018 non andate via! Ciao a tutti!